Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro virtuale eh, sui gruppi di difesa della donna. È il secondo incontro, questo che eh, si tiene all'Unione Femminile Nazionale dopo la resistenza a scuola che è stato tenuto il 5 novembre eh, del 2019. E, eh, questo è il secondo incontro che avrebbe dovuto tenersi il 26 febbraio ma che a causa del coronavirus è stato oh, interrotto. E quindi la, abbiamo deciso di non eh, realizzare questi incontri, sia questo sui gruppi di difesa della donna, sia il terzo che avrebbe dovuto essere su Fernanda Wittgens eh, e le altre. Le altre sono la suora Enrichetta, le sorelle Tre Soldi e Adele Cappelli Vegni. Ecco, questo incontro l'abbiamo voluto, eh, organizzato anche da Ampi, Unione Femminile, eh, Milano si fa storia con Iris. L'abbiamo voluto realizzare proprio eh, perché eh, ci sembrava importante in questo momento storico, in, in questa chiusura, in questa solitudine delle nostre case, provare a, a combattere anche noi. Eh, questa solitudine e anche questo male che eh, ci sta mh, devastando. <ride> ecco, quindi eh, il tentativo proprio di eh, realizzare concretamente qualcosa e di condividere saperi ed esperienze e studi di donne come, appunto, Roberta Cairoli, che è qui presente in questa conferenza storica che, appunto, si è occupata dei gruppi di difesa della donna, oppure quello di Roberta Fossati, eh, di cui noi abbiamo un podcast eh, nella, nella pagina che poi eh, condividiamo, e, e l'esperienza appunto di Ardemio Oriani, che è qui presente, che coordinerà um, il, il dibattito, eh, che rappresenta l'AMPI. Ecco, noi eh, vogliamo dire appunto eh, che eh, questa iniziativa eh, è importante per noi perché eh, lascia, apre uno squarcio sulla storia della resistenza femminile, che non è normalmente conosciuta, non è normalmente studiata, e, e soprattutto dei gruppi di difesa della donna che sono nati proprio a Milano, in Ticinese, il primo gruppo, nel novembre del 43. Ecco, um, a Milano, una Milano occupata dai nazifascisti, sono 10.000 donne a Milano, tra operai casalinghe, impiegate che organizzano, assistono, manifestano nelle fabbriche, nei quartieri, negli uffici e che rivendicano appunto un diritto che è il diritto alla libertà. Una libertà è un diritto anche al lavoro, a un lavoro ben retribuito e, e, e uguale per tutti. E quindi eh, mi sembra, diciamo, importante questa, questa, questo spezzone, questo pezzo di resistenza, che è la resistenza femminile, perché sarà fondamentale per l'accesso al diritto al voto delle donne e per l'accesso a una nuova repubblica, a una nuova società. Questo era almeno l'ideale di queste donne. Ecco, io mh, volevo ricordarvi che tutto il materiale che adesso abbiamo registrato sarà sul sito dell'Unione Femminile, sarà anche sul sito dell'Ampi, come anche sul sito di Iris, che è Storie in Rete. L'intervento di Roberta Fossati non lo troviamo in questa conferenza, ma lo trovate nella stessa pagina, in un podcast registrato. Grazie, passo la parola ad Ardemio Oriani, che è vicepresidente dell'Ampi provinciale. Prego. Salve, eh, io voglio innanzitutto dire che eh, le donne hanno avuto un grande ruolo di protagonismo all'interno della resistenza, tant'è vero che gli stessi capi partigiani hanno detto eh, a suo tempo ma dicono ancora oggi che senza le donne la resistenza non ci sarebbe stata. E per capire perché le donne hanno deciso di scendere in campo non in poche, ma in tante, e questa è stata la ricostruzione storica che è stata fatta nel corso di questi anni, noi dobbiamo anche dire che cosa è stato il fascismo, perché è indubbio che il fascismo è stato privazione dei diritti, privazione delle libertà, chiusura del Parlamento, chiusura dei sindacati, chiusura delle maggiori testate giornalistiche, è stato tortura, è stato... Uh, uccisioni, è stato aiuto alla deportazione nei campi di sterminio ma durante tutta l'epoca del, del fascismo oltre a questo, oltre a queste privazioni di diritti e libertà, oltre a questa fame atroce che avevano moltissime persone, c'è stato un particolare accanimento nei confronti delle donne, io la dico così, eh, nel senso che le donne erano prive di pat patria potestà eh, non erano viste esclusivamente come fatrici di figli da mandare alla guerra, erano discriminate fortemente all'interno dei luoghi di lavoro, quindi avevano tutta una serie di condizioni che è necessario sapere e anche approfondire per capire il perché la ribellione delle donne è stata, secondo me, così forte nei confronti del regime fascista e poi del, del, diciamo così, del nazifascismo. Quindi c'è stato un percorso che le donne hanno fatto, ehm, diciamo così, prima ancora di organizzarsi, che le ha portate poi a scegliere durante la resistenza chi la resistenza armata, non in molte, eh, chi la resistenza sociale all'interno dei luoghi eh, dove svolgevano la loro attività e chi una resistenza in rete organizzata come sono poi stati i gruppi di difesa della donna voglio dire che la particolarità per me è che una realtà come quella milanese da cui sono nati i gruppi di difesa della donna, è stata una realtà che ha visto un forte pro protagonismo femminile, di figure anche importanti, riconosciute, studiate. Ce ne sono tantissime, quindi bisognerebbe fare un lungo elenco. Però penso a, Fiorella, a Gisella Florianini, penso a Nori Pesce, penso alla Beltrame Gatola, penso a molte altre che hanno segnato la storia della resistenza al femminile della nostra città. Ma penso soprattutto, e questo secondo me è una cosa importante, poi ci dirà Roberta Cairoli che ha studiato in modo particolare questo tema dei gruppi di difesa, che cosa sono stati, eh, nelle, diciamo così, complessivamente. Però è stata indubbiamente una prima forma organizzata al femminile di messa in rete delle donne all'interno di questi gruppi di difesa per l'assistenza ai combattenti della libertà, che ha voluto dire la presenza di donne di ogni ceto sociale, di ogni fede politica, eh, di ogni fede religiosa o, o atea, o, insomma, che si è sviluppata all'interno dei quartieri della nostra città. Quindi la nostra città, Milano in particolare, che è stata quella dove sono nati, ha visto... La prima forte rete organizzativa delle donne che poi ha prodotto, come diceva prima la Cettina, una conseguente partecipazione alla vita pubblica perché è finita la liberazione non, si è, non sono tornate a casa. Ma hanno contribuito a segnare la Costituzione italiana, che è una Costituzione di uomini e di donne, hanno contribuito alla Costituente e poi hanno fatto il salto di scesa in campo all'interno della politica, una discesa in campo molto lunga, molto faticosa. Però ecco, come per dire che questo è stato, secondo me, l'inizio di un percorso che potremmo chiamare femminista, potremmo chiamare anticipatorio, cioè emancipazionista non so come però eh, al di là dell'aggettivo che noi utilizziamo è indubbiamente stato un punto secondo me non secondario della storia della resistenza italiana che noi facciamo molto bene a, a discutere ad elaborare e anche a capire eh, perché sono un po gli inizi di un percorso che poi ognuno di noi ha compiuto detto questo io darei la parola a roberta cairoli è una storica, eh, come dire, che studia in modo particolare la, la resistenza e la resistenza delle donne e che ha fatto, assieme a Roberta Fossati, un grosso lavoro sui gruppi di difesa. Grazie Concetta, grazie Ardenia. Eh, come appunto avete già detto, i gruppi di difesa per la donna e l'assistenza ai combattenti della libertà è un organismo politico di massa femminile, che nasce a Milano nell'autunno del 1943 per iniziativa di alcune aderenti ai partiti antifascisti del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, con l'obiettivo di mobilitare donne di ogni centro sociale, di partito senza partito, come si legge nello Statuto e nel programma d'azione, facendo leva, facendo appello alle motivazioni più elementari e ai bisogni più urgenti della lotta. Tuttavia però è mancata finora una vera e propria storia complessiva, una ricostruzione sistematica dei gruppi di difesa della donna e questo vale anche per Milano e il suo territorio. In questo senso mi preme eh, sottolineare l'importanza del progetto che è stato promosso dall'ampia nazionale in occasione del settantesimo della resistenza, quindi nel 2015, progetto di eh, mappatura e di schedatura della documentazione prodotta direttamente dai gruppi di difesa delle donne nelle varie regioni in cui appunto i gruppi erano presenti e in cui eh, operavano per costituire, per creare un archivio digitale che oggi è consultabile, che oggi è accessibile. E questa la costituzione di questo archivio digitale ci consente innanzitutto, ha consentito innanzitutto di far fronte a uno dei maggiori ostacoli che eh, si incontrano, per esempio, nel tentativo di ricostruire la storia complessiva dei mucchi, cioè la dispersione e la frammentarietà delle carte, della documentazione stessa. In questo senso il, il lavoro fatto da, eh, da me Roberta Fossata nell'ambito di, di questo progetto per Milano e la Lombardia ha fatto emergere indubbiamente una documentazione Inedita, ancora inedita e in gran parte ancora da analizzare e da, eh, da studiare, che finalmente però ci consente di offrire un quadro minuzioso della composizione sociale, dell'organizzazione interna, della struttura organizzativa, della consistenza numerica, della distribuzione geografica dei GDD sul territorio. E tutto ciò ci permette ovviamente di cogliere il loro funzionamento e anche la specificità territoriale. Ora, eh, I gruppi hanno dimostrato una straordinaria capacità organizzativa se pensate alla precarietà del contesto sociale e alle condizioni di clandestinità in cui erano costrette ad agire sotto un regime di occupazioni che esponeva tutte e tutti a requisizioni, perquisizioni, spoliazioni, fucilazioni, rappresaglie e deportazioni ma anche alla difficoltà oggettiva di aggregare masse femminili, per così dire politicamente analfabete, a digiuno di politica. In effetti le attiviste dei gruppi di difesa della donna non mancano di eh, sottolineare le difficoltà, le criticità nell'organizzare il lavoro politico sia sul territorio sia nei luoghi di lavoro. Darsi una struttura innanzitutto rispondeva all'obiettivo di coordinare le iniziative fino a quel momento sparse, isolate o individuali e le forze femminili già impegnate, già coinvolte nella lotta e di disciplinare il reclutamento di nuove volontarie. Inizialmente la struttura organizzativa dei gruppi era piuttosto semplice partendo da una base di spontaneità che via via poi si definisse articoloso e strutturò. E In effetti, come ha sottolineato anche più volte Anna Bravo, la mobilitazione femminile nasceva in gran parte da forme di concertazione informale lontane dal circuito politico e fondate su un tessuto sociale di paese, di quartiere, di parrocchia, su reti di relazioni parentali, di amicizia e di lavoro. Ricordo per esempio il racconto di Maria Azzali, una delle eh, dirigenti locali dei gruppi di difesa della donna particolarmente... Eh, significativo poi il collegamento che lei teneva all'interno dei eh, gruppi di fabbrica che sottolineava l'importanza del valore politico dello scambio verbale e delle relazioni fra donne, l'importanza del passaparola e delle riunioni. Ricordava come le riunioni clandestine e la stampa del materiale clandestino, quindi volantini, manifestini, ma anche la stampa di due donne, spesso avveniva nelle stesse case, nei caseggiati dove appunto vivevano le attività. Quindi, le case che da luoghi eminentemente privati diventano politici, una vera e propria sede della lotta, della, della lotta clandestina, sede di una vera e propria rete logistica. E ehm, di sicuro ecco, i gruppi di difesa della donna sono l'aspetto più eclatante della dimensione corale della resistenza femminile che appunto prendeva corpo da un fittissimo intreccio di relazioni. E questo modello relazionale rappresenta indubbiamente uno dei maggiori punti di forza dell'agire politico del, delle donne. Ora, eh, l'organizzazione era costituita da aderenti o attiviste e collegate, le aderenti che erano di fatto quelle che impostavano il lavoro politico organizzativo pagavano una quota mensile che variava da 2 a 5 lire. Le collegate erano quelle che pur non pagando una quota fissa partecipavano alle iniziative dei GDD. Ed è evidente in questo senso come risulti difficile quantificare con esattezza le donne che aderivano ai gruppi perché in alcuni casi si può parlare anche di una partecipazione fluttuante, discontinua. Cioè alcune operavano stabilmente all'interno dell'organismo, altre invece partecipavano solo ad alcune iniziative o si attivavano temporaneamente, appunto, non in maniera continuativa. Difficile poi eh, individuare anche l'identità degli aderenti, responsabili provinciali, di settore o di zona, perché raramente utilizzavano per esigenze cospirative il loro nome di battesimo, firmandosi con toponimi, nomi di battaglia. Questa è forse comunque una lacuna che potranno in parte colmare le numerose testimonianze orali ancora in qualche modo da interrogare. Ora per. Ehm, Darvi anche la misura della presenza e della capillarità della penetrazione dei gruppi nel territorio di Vinano, vi do qualche dato numerico. Nell'aprile del 1944, dopo circa quattro mesi di attività, i gruppi erano 19 con un centinaio di aderenti. Nel luglio erano saliti a 30 con 300 iscritte, nell'agosto del 1944 erano 900 le attiviste effettive distribuite in una sessantina di gruppi e nel novembre del 1944 si contavano nella città e nella provincia di Milano 8 gruppi di cui 1.936 iscritte sui posti di lavoro, 35 gruppi con 363 iscritte nei gruppi di quartieri e strada per un totale di 2.299 attiviste 116 gruppi, 6.719 collegate e ancora secondo un rapporto del Comitato Provinciale di GDD nel marzo del 1945 le attiviste erano salite a 3.398 strutturate in 184 gruppi con più di 9.823 collegate. Quindi i gruppi riuscirono a mobilitare, a coinvolgere un gran numero di donne operai, cadalinghe, impiegate, infermiere, intellettuali, che agivano, appunto, che lottavano per difendere le condizioni di vita, che rivendicavano attraverso, attraverso fermate sul lavoro, scioperi nelle fabbriche e manifestazioni collettive sul territorio, davanti a prefetture e municipi, l'aumento del il postibile, i vestiti, le scarpe, l'alloggio per gli sfollati, l'adeguamento dei salari al corso della vita e ancora si organizzavano per opporsi agli arresti, alle fucilazioni e alle deportazioni. Si sdraiavano, alcune donne si sdraiavano letteralmente sui binari per impedire la partenza dei treni diretti in Germania e ancora nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche milanesi, da dove partono la maggior parte delle iniziative dei GDD nel milanese, le donne sono in prima linea nel combattere, nel tentare di revocare la, i licenziamenti, i licenziamenti di massa, nel tentare di impedire il, il reclutamento forzoso di, una, di manodopera femminile e maschile appunto per, per la Germania. Tra, mh, voglio ricordare eh, tra le manifestazioni collettive organizzate dai gruppi vi è per esempio quella imponente del 21 aprile 1944 quando appunto a Milano un migliaio di donne si recavano in municipio per protestare contro il caro vita scontrandosi con i militi della legione Muti. Il 21 aprile, la data del 21 aprile assume anche una valenza simbolica molto forte. Il un aprile sarà istituita come data per celebrare, dal regime per celebrare il Natale di Roma in sostituzione del primo maggio e quindi protestare in quella data assume quindi un appunto, come dicevo, un valore politico e simbolico. E ancora ricordo la manifestazione per il pane del 14 aprile 1945 che coinvolse soprattutto le fabbriche del quinto settore di Milano. Inoltre, le, eh, I gruppi di difesa delle donne si organizzarono per l'assistenza ai detenuti politici nelle carceri e all'assistenza alle famiglie dei detenuti politici e dei partigiani, eh, dei partigiani fucilati. Mm, attività di assistenza che, diventerà, mm, che avrà carattere permanente con la Costituzione, a partire dall'agosto del 1944, del Comitato Centrale di Assistenza di cui vi parlerà Roberta Forsati nel video di cui diceva eh, concetta eh, degli amici. A queste iniziative di lotta se ne aggiunsero altre di varia natura, come la celebrazione della Settimana del Partigiano, seguita dal Natale del Partigiano, che assunsero il carattere di grandi manifestazioni politiche di massa, in cui le donne si prodigavano nella raccolta di aiuti finanziari, per esempio nel novembre del 1944 furono raccolte più di 400.000 lire in pochi giorni, di materiale sanitario, quindi farmaceutico, di domenica, che venivano poi inviati alla formazione partigiani tanto attraverso il comitato di assistenza quanto autonomamente dai singoli nuclei e naturalmente la celebrazione della giornata internazionale della donna particolarmente partecipata fu la giornata della donna dell'8 marzo 1945 con più di 300 donne tra casalinghe e operai che si recavano sia al municipio sia alla Sepra, alla sezione provinciale dell'alimentazione per rivendicare la distribuzione immediata dei liberi e poi si portavano anche in municipio per protestare contro la guerra, per far finire la guerra, per rivendicare la fine della guerra. E ancora in quella stessa giornata un centinaio di donne si recò al cimitero maggiore di Milano, il Busocco, per omaggiare attraverso fiori e biglietti i partigiani caduti e anche questo gesto è un gesto appunto politico che assume una forte valenza simbolica. Ovviamente poi nelle direttive per l'organizzazione della giornata dell'8 marzo, così come nei volantini, non venivano indicati soltanto gli obiettivi immediati da raggiungere legati alle esigenze del momento, ma venivano agitati i temi specificamente legati alla condizione femminile, temi appunto più volte affrontati sulla stampa clandestina prodotta su Noi Donne, che è l'organo appunto ufficiale del GDB. Gli aderenti chiedevano infatti il diritto di voto, il diritto, a, il diritto al lavoro, parità salariale, licenze di maternità, accesso alle istruzioni e ai lavori qualificati, accesso a tutte le carriere, partecipazione alla vita politica e sociale. Si proponevano di gettare le basi di questa emancipazione sul terreno stesso della lotta al nazifascismo, recuperando però anche quel programma di diritti del movimento emancipazionista femminile il primo novecento, la cui memoria storica era stata cancellata dal, eh, dal fascismo. Queste iniziative, poi di cui vi ho detto, la settimana del, del partigiano, il Natale del Partigiano e la giornata internazionale della donna, coinvolsero in modo particolare le operai delle grandi fabbriche. Penso per esempio alla Borletti, dove appunto agivano una trentina, di attiviste con collegamenti con 300, dove erano collegate circa 380 operaie oppure l'OLAP All'Olaf anche lì 140 attiviste con più di 400 collegate in cui agiva per esempio era una delle responsabili dei gruppi di fabbrica Elena Rasera, Olga nome di battaglia, eh, nome di battaglia Olga eh, in modo particolare nel, nel corso per esempio del del Natale del, del Partigiano, le, le lavoratrici raccoglievano appunto somme, inviavano i pacchi alle, i pacchi alle famiglie con particolare attenzione anche ai bambini. Ecco, un aspetto eh, significativo dei gruppi di fabbrica è anche l'adozione degli orfani, cioè dei figli dei Partigiani fucilati. I gruppi di fabbrica adottavano questi bambini e provvedevano alla loro educazione, al loro mantenimento, alla loro assistenza. Ci sarebbe molto altro da dire, ma come si dice, il tempo è tiranno. Volevo solo concludere con, se, se ho il tempo, forse no, Forse non ho il tempo, comunque volevo concludere con le parole di Pina Palumbo, che è una dei dirigenti dei gruppi, dei gruppi di difesa delle donne a Milano, che sottolineava comunque la valenza politica dell'azione femminile. Allora, grazie Roberta Cairoli per, queste, per questa introduzione ai gruppi di difesa della donna e eh, mi sembrava importante soprattutto la parte in cui Roberta racconta delle esperienze di lotta dei gruppi di difesa della donna, non solo contro eh, il vita, ma anche contro la guerra e in particolare mi sembrava interessante diciamo, l'attività dei gruppi di difesa delle donne nelle fabbriche e la loro partecipazione agli scioperi del 1943 e del 1944 eh, ricordo un intervento, per esempio, di Stellina Vecchio, ehm, che eh, racconta come interveniva nelle fabbriche, soprattutto fabbriche femminili, ma anche sia a Milano che a Sesto, ehm, per eh, invitare le ragazze, le donne, le operaie a scioperare. Eh, infatti a volte si ha un'impressione che i gruppi di difesa delle donne si occupassero solo di assistenza, in realtà... Come diceva giustamente Roberta citando Pina Palumbo, era un'attività che aveva una valenza politica molto importante, non solo nel lavoro di cura e di assistenza, ma anche eh, nel, che, che anche politica, che soprattutto politica, ma anche nell'indurre le donne a uscire fuori dal privato e a ribellarsi al dominio nazifascista. Ecco, io ringrazio anche Ardemio Oriani. Eh, per essere qui con noi per il suo intervento e Roberta Cairoli e invito tutti coloro che ci ascoltano a mh, guardare eh, il video di Roberta Fossati che trovate nella stessa pagina eh, di questa iniziativa. Eh, Roberta Fossati si è occupata dell'assistenza, del rapporto tra welfare e eh, lavoro di assistenza dei gruppi di difesa della donna e mi sembra diciamo, interessante perché è un nodo cruciale quello che eh, i gruppi di difesa della donna hanno iniziato a fare e poi l'Udi nel secondo dopoguerra continueranno con le loro attività. Bene, io chiuderei qui e vi ringrazio ancora voi tutti. Salve!